La casa di Momoko, senza tetto e senza cucina. Casa per me ritrovarsi nel gracile petalo di un fiore di pesco, saltare nella luce gialla del suo fiorire assoluto e sfiorare timidamente la caducità nel sussulto sognante di poter appassire. La mia casa è vicina e lontana, raccolta in un luogo senza spazio e senza alcun oggetto, dove trasformare il proprio equilibrio per poi riacciuffarlo nell'oltre di una corsa incessante correre, correre e poi camminare tra le maglie di un viaggio intrecciato di sguardi curve di parole sinuose sottili silenzi attimi di senso e non senso che bucano il cuore e aprono al centro del petto una ferita muta che grida in silenzio incandescenza di mondi soffusi mondi che colgo ma non posso afferrare, tagli e tracce indelebili, di vite lontane e vicine che non comprendo ma riesco solo a intuire. L'intuizione è la magia di ciò che resta, è il darsi della presenza nell'immanenza dell'assenza e la mia casa è là, abita l'assenza presente di quel punto di resistenza, magia di inchiostro scritto per sempre, tra i percorsi sconnessi del mio impossibile viaggio. Impossibile, ciò che si fa e non si promette. Casa è l'arte di correre e al contempo restare, e seguire il profumo della propria bellezza, la meraviglia angosciata di toccare la luce dell'ombra, dove l'occhio si abbaglia e inizia a guardare, l'assenza presente di ciò che non riesce a vedere, ma può solo intuire... Desiderare